e benvenuti in questo nuovo video Io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui per questo gioco orribile Ma orribile perché ti fa, cioè mi fa venire voglia di spaccare tutto Tipo facendo così eh, Giusto per dire qualche cosa, cioè vi ringrazio tantissimo per i 10 like E ragazzi vi prometto Che uscirà eh, Questo video eh, Il prima possibile Questo speciale Probabilmente la prossima settimana ci saranno addirittura Due video ragazzi Quindi niente ragazzi Speriamo di Poter fare bene Anche in questa Partita ragazzi Okay, raga, Allora penso che mm, Siamo gli unici Probabilmente raga Io la gufo Probabilmente siamo gli unici Ma che cavolo Ma sono raga meteoriti No oh, no raga c'è qualcuno Ah c'è qualcuno C'è qualcuno Che cavolo pingo poi io, raga Allora No, meno male che non c'è la cassa Stavo scherzando, ovviamente I Oh, porca droda Fammi salire E eh dai, no, raga, c'è qualcuno, eh Oh, un medikit, un medikit, un medikit. Però c'è da che c'è anche un tipo. Perfetto. Perfetto. Veramente perfetto. Siamo addirittura full. GG ragazzi. Cioè, è partita malissimo. Ma nonostante questo sta andando bene Per ora Vediamo per ora di quelli veri Allora Ok Io Per sicurezza prendo Questo Tolgo questo Ok questi si stanno Fightando tra di loro Ok Easy Ce li siamo tolti di mezzo raga Pensavo Fossero giocatori Io non capisco dov'è questa cassa Ah, infame Non è una cassa Ok Perfetto, allora Questa partita non sta andando male Per nulla, raga Per nulla Ah, ma io sono un cretino Ma dai Ma no, raga, la safe, la safe, la safe La safe, la safe, la safe Porca, porca, porca, porca, porca, porca eh, prendo danno da safe Prendo danno da safe Oh, non è detto? Non è detto, non è detto, non è detto Mamma mia, all'ultimo secondo All'ultimo secondo, raga Ok, perfetto, siamo in safe Siamo in safe, raga Ma buongiorno, ok, e ce la siamo tolto di mezzo. Allora mi sono ucciso veramente da solo, ma lasciamo stare, ragazzi, lasciamo stare perché se no mi incavolo. Vediamo se riusciamo a trovare un medichettino Ok, ragazzi. Non ho capito. Io devo... Non ho capito. Ma va bene. Allora. Allora, raga. Prendiamo quest'altra bellissima cassa In cui non troviamo nulla Tanto per cambiare Allora raga abbiamo delle buone munizioni Non c'è nessun tipo che Ci potrebbe ammazzare Almeno per ora Abbiamo fatto delle bellissime 3 kill raga Mancano 22 giocatori E io mi nascondo qua dentro Ma che... No! Ma che schifo! Dai! C'è raga! Ha scorreggiato! No, che schifo, dai! Io mi dissocio raga! Io nel dubbio mi dissocio! Cioè, anzi, no, no. Ho, oh, in teoria. Perché il personaggio è il mio, quindi... Io ho scoraggiato. In terza persona, però. E ragazzi, mentre sono nascosto qui... Vi ricordo, mi raccomando, di mettere... Oh, Gesù. Di mettere un bel like a questo, a questo video, se vi piace, ragazzi. Allora... Spero che Ok, ok, è inutile Meno male raga che abbiamo delle cure Oh, ce l'hanno con me Ce l'hanno con me raga Qualcuno ce l'ha con me Allora Non abbiamo delle brutte armi Stiamo facendo una buona partita Oh mio dio Come può essere che Non sta riuscendo ad ammazzarlo oh. Mamma mia cioè ci voleva tanto? Io raga certe volte mi chiedo Ma perché faccio così schifo? Oh Bello Mi piace Voto 10 raga Voto 10 allora io Faccio un boxettino raga Per ora Tempo che mi faccio lo scudone Una bella partita Attenzione C'è un tipo Col ceccone del mandaloriano Mio che non ci facciamo vedere raga Che sennò no siamo Andati Ok ne mancano tre Ok. Non mi uccidere. Eh, vabbè. È eh, la raga. Eh. Come ha fatto a farmi Perché lui ha il P90, raga. È eh, lui ha il P90. Infame raga è infame lo zio Lo zio è infame ragazzi Ci siamo avvicinati purtroppo Cioè purtroppo Ci siamo ragazzi avvicinati di nuovo alla vittoria reale Però non ci siamo riusciti Ragazzi io in questo periodo mi sto allenando veramente tanto Per diciamo essere un pochino più bravo eh, A giudicare anche dei piazzamenti ragazzi Direi che ci siamo Abbiamo fatto anche una buona partita e speriamo ragazzi di poterci mantenere Su questi livelli Anche perché ragazzi in arena eh, Come potete vedere qua Sto per eh, arrivare alla lega contendenti Ragazzi e Spero di poter arrivare almeno nella prossima season Nella lega campioni Vi ricordo ragazzi Che la season finisce il 16 marzo Quindi ragazzi Molto probabilmente Sarà il nostro Ultimo video in questa season Vi ricordo di lasciare Come ho già detto forse non mi ricordo Un bel like ragazzi e Seguitemi se ancora non l'avete fatto Link in descrizione Troverete la mia pagina facebook Il link del mio canale twitch E anche il link Della mia eh, Diciamo del mio sito ragazzi Dove avrete tutte le notizie Casomai se cancello live eh, O porto delle novità ragazzi E detto questo Ci vediamo ragazzi <musica>